Soleil Sorghè compra casa vicino a Marco Cartasegna? Ecco la storia su Instagram che fa discutere foto, video. Soleil Sorghè compra casa a Milano, l'ex corteggiatrice lo ha fatto capire chiaramente dalle sue Instagram stories, tra l'altro messe online proprio nel giorno della diretta del grande fratello Vip. soleil dunque era a Milano, lontano chilometri da Roma e dalla casa del GF dove ci si aspettava potesse entrare per chiarire con Luca Onestini o quantomeno per lasciarlo guardandolo negli occhi, non solo, la sorghe è impegnata nell'acquisto di una casa e qualcuno, dopo la puntata di ieri sera, pensa che nel progetto sia compreso anche Marco Cartasegno. Durante la diretta del Grande Fratello, infatti, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini di un servizio che uscirà su chi con le foto di Soleil e Marco Cartasegna insieme a Milano, fuori casa dell'extronista, le prove che tutti aspettavano dell'effettivo tradimento della sorghetta. È lecito quindi pensare che lacquisto della casa a Milano riguardi anche Marco, se non si tratta di una vera e propria convivenza, che sembra prematura, è possibile che Soleil abbia comprato casa vicino a quella di Marco. Soleil e Luca Onestini, usciti insieme da uomini e donne dove lui era sul trono e lei una corteggiatrice, indecisa fra Luca e Marco per alcune puntate. Erano insieme da quattro mesi, tutto sembrava filare liscio e i due si dichiaravano amore eterno prima di entrare nella casa, Luca sentiva molto la mancanza della fidanzata durante le prime settimane di reclusione e lei dichiarava da Barbara d'Urso che dopo il GF avrebbero fatto un bel viaggio e poi iniziato la convivenza. Poi all'improvviso lo strappo. Il fratello di Luca è entrato in casa per dirgli che la fidanzata non si stava comportando bene e da lì si è arrivati rapidamente alla fine della storia, annunciata da Soleil nel salotto di Barbara d'Urso e sancita dalla lettera che ieri sera ha inviato a Luca nella casa. Ora il suo nuovo amore è Marco Cartasegna? Secondo gli scatti di chi, sarebbe proprio così?. Di certo Soleil Sorghè compra casa a Milano e ricomincia una nuova vita, senza Luca Onestini.